In Italia 2022, altro stand, altro protagonista. Siamo allo stand della Arepla, un'azienda siciliana che vende e produce palette in tutta Italia, anzi io dovrei dire palette biocompostabili per l'esattezza. E ci troviamo con Luca Pennisi, il presidente dell'azienda. Luca, benvenuto. Grazie, grazie, grazie Fabio, grazie e buongiorno a tutti. Allora parliamo di questa assoluta esclusiva, questo brevetto che rappresenta il futuro per le palette nel ramo della distribuzione automatica. Sì, noi abbiamo, presentiamo un prodotto che già vendiamo da qualche anno per la distribuzione automatica che è pienamente rispondente alla normativa eh, della direttiva SUP, è un prodotto che risponde alla Uni 13432, la norma sulla compostabilità, e che ha ottenuto la completa certificazione rilasciata dal TUV Austria per l'OK OK Compost. Quindi è un prodotto pienamente rispondente alla normativa eh, che si decompone nel compost in 90 giorni, il cui fine vita va messo nel, nella, nel compost. E in 90 giorni abbiamo un fertilizzante, viene, viene realizzato un humus, la prova viene fatta eh, Fabio con, con la piantina, quindi poi viene realizzata viene coltivata la piantina del pomodoro, è un prodotto eccellente dal punto di vista tecnico perché ha innumerevoli capacità e, diciamo, e sostenibilità ambientale uniamo le perfette performance di sgancio. È un prodotto che ai nostri clienti consente di convertire i loro impianti, il distributore da plastica al nuovo prodotto biocompostabile in linea con le normative senza effettuare alcuna modifica, senza preoccupare. Di, questo, di questa transizione e tu hai tra le mani sia una paletta singola che un pacchetto che è una, da 100 che è una stecca sì che è una stecca da 100 e questo è il design che abbiamo fatto del prodotto dietro questo prodotto eh, ci abbiamo messo tutto il nostro know how che è e il pensiero di perché facciamo questa cosa, noi per esempio il motivo oltre a, aver, diciamo, a presentare il prodotto e a presentarlo a tutti i clienti, l'intenzione è quello di fare un prodotto che pensi al futuro e pensi alla sostenibilità dei nostri figli, noi con questo prodotto oltre a soddisfare le esigenze dei clienti andiamo assieme all'impianto fotovoltaico che ci consente di produrlo con l'energia del, del sole andiamo a ridurre la CO2 del, della nostra produzione di oltre il 50%. E allora Luca, per chiunque desideri maggiori informazioni, considerando che voi avete copertura territoriale e sull'intero territorio italiano, eh, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere senza alcun impegno per richiedere maggiori informazioni, magari una campionatura e chissà, instaurare con voi una nuova relazione commerciale? Sì, le, il consiglio è di visitare il sito www.arepla.it che eh, ha, è fornito di, un, di tantissime informazioni per, e di, delle certificazioni relative e puoi scrivere a info chiocciolarepla.it verrete ricontattati e poi verrete visitati dal, dal, dal nostro team commerciale grazie dunque grazie e benvenuto intanto sugli schermi di vending tv io manco te l'ho detto perché mi faceva davvero piacerissimo presentarti innanzitutto eh, tu sei, no, non sei un, un nuovo player ma sei certamente un nuovo volto per gli amici di Vending tv, ci rivedremo presto, parleremo ancora di Arepla e di quelli che sono i prodotti da voi realizzati e commercializzati, questa è la stecca così come si presenta Questo appunto. Presenta, Fabio non è commercializzata, è un prodotto, e anche questa è una nota di orgoglio, è un prodotto completamente made in Italy, questa è la nostra unità di vendita. Ce ne vantiamo, abbiamo messo il tricolore anche nella scatola perché è un prodotto ed è una filiera completamente italiana. Sì, io, perdonami, in realtà dicevo prodotta e commercializzata. E allora. Eh, ti ringrazio per la disponibilità, mamma mia quanto è pesante. Eh sì, il, il biocompostabile è una delle ragioni dell'ottimo funzionamento è che pesa il 30% in più della plastica tradizionale però risolve un problema Beh, enorme un problema enorme, la degradazione ehm, ha una proprietà di nel compost degradarsi completamente entro i 90 giorni abbiamo uno stadio iniziale al giorno 1, uno stadio intermedio al giorno 45 al novantesimo giorno abbiamo un humus che non contiene metalli pesanti, non contiene ecotossicità, è rinnovabile e si degrada assolutamente interamente. Beh risolve davvero il problema. Luca, grazie dunque per il prezioso contributo, saluta tutti gli amici di Vendi in TV. E ben trovati, per me è un debutto e speriamo di rivederci presto. Grazie, noi continuiamo per mostrarvi tutte le altre novità presentate qui a Venditalia 2022, non andate via.